Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego dove trovare questa build completa, il set del prelato del fuoco. Buona visione. Siamo all'altopiano di Altus, ti mostrerò tutto il tragitto da fare per arrivare a quel castello. Eh, bisogna andare percorrere la via del monte di Gelmir quindi proseguite da questa parte velocizzerò il video per farvi capire meglio dove andare ok eccoci qua una volta arrivati quando lo incontriamo per la prima volta una volta ammazzato ci darà così quella bella mazza ok la prima volta poi per ottenere l'armatura bisogna farmare quindi dovete sempre raggiungere un punto di grazia più vicino ritornare qui ucciderlo sempre finché non vi darà l'armatura completa ok ora io lo ammazzo ovviamente l'ho mancato Riproviamo, riproviamo, ok, ed eccolo qua, quindi, quindi ci ha dato così il pastorale dell'inferno, la sua arma, e ora non ci resta che ritornare di nuovo qui e farmare. Non siate tristi basta ritornare qua sempre però c'è un altro modo per ottenere più velocemente gli oggetti uh, preziosi quindi le zampe di gallina ok ora vi faccio vedere ok io adesso accelero il tempo fino alla notte ed eccomi qua mi alzo Vado nell'inventario, ma massico così c'è cioè, strappo quella zamba di gallina, quella d'argento. Ovviamente per ottenere questa zamba di gallina basta la zamba di gallina a 4 dita che si ottengono ammazzando gli uccelli, la lucola d'argento e il frutto di rova. Il frutto di rova si trova dappertutto ormai dappertutto, nei cespugli, nella terra, dappertutto proprio. Appena vedo un cespuglio trovo il frutto di roba. Io adesso strappo così questa zampa di gallina in salamoia d'argentata, ritorno là, lo ammazzo di nuovo, l'ho ammazzato più o meno 10 volte. Dopo averlo ammazzato 10 volte mi ha dato tutto il set completo. Tutto il set. Ok, non mi resta che riprovare, quindi ritorno qua altre 5, 6, 7, 8 volte finché non mi dà la sua armatura, ok? E rieccoci ancora qua, quindi questa è la volta buona, adesso vi faccio vedere cosa mi ha dato Ecco, ecco, l'elmo da prelato del fuoco, ok? Ok l'abbiamo ottenuto, quindi riprovate, riprovate sempre finché non vi darà altri pezzi dell'armatura ok, prima di questa scena qua l'ho ammazzato già tre volte, quindi questa è la eh, quarta volta da quando ho preso l'elmo quindi ho ottenuto così i pantaloni, sto usando sempre quella zampa di gallina in salamoia d'argentata quindi usatela sempre per risparmiare anche un po' di tempo e adesso ritorno di nuovo là e ritorno qua lo ammazzo e voilà ottengo tutto il set ok vediamo un po ok questa è la corazza da prelato del fuoco senza il vestito rosso addosso quindi è un po strano questa cosa quindi non so proprio come ottenere quel vestito rosso addosso a questa corazza quindi non ci resta non ci restano solo cosa manca i guanti solo i guanti ok solo i guanti ah, un po pesante quindi tolgo questa e voilà Ok ragazzi siamo arrivati così alla fine del video, quindi vi ringrazio molto per questa visione, siamo riusciti ad ottenere tutto il set completo, anche i guanti, ed è anche bella robusta questa armatura, quindi se questo video ti è stato utilissimo ti consiglio di iscriverti, lasciare like, attivare la campanellina per non perderti altri tutorial su Elden Ring. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!